Bentrovati e benvenuti, io sono Paradox, app... amici, Para e quest'oggi vi ho riportato nuovamente al parco dell'acqua santa questo luogo incantevole e magnifico che si trova tra un bosco e il centro centrossego di marino e che ospita tantissimi monumenti come un fontanile del 400 là dietro una torre del 1200 una torre di guardia e poi molto vicino adesso, ci sta un santuario di famosissimi pellegrinaggi e il ponte dell'ottocento voluto da papa gregorio ma queste sono sciocchezze rispetto all'esperimento sociale che sto portando avanti infatti questo luogo è abbandonato e lasciato a se, a se stesso da molto tempo quindi ho già portato avanti un esperimento che era quello di ripristinare un abberatoio per gli asini e un luogo per lavare le dameggiane in quello che si era trasformato nel tempo in una discarica in un fontanile che adesso ospita dei bellissimi pesci che gli abitanti stessi del quartiere ormai affezionati ad essi ne stanno prendendo cura e hanno aggiunto addirittura delle trote perciò questo esperimento sociale che vi sto proponendo sarebbe quello di risistemare questi vasi e soprattutto far sì che grazie a qualche pirata che è riuscito a mettere delle postazioni d'acqua per annaffiare in vari punti del parco di affidare questa responsabilità a dei ragazzi liceali che quest'estate stanno frequentando molto spesso questo luogo e che in maniera abbastanza spontanea quando mi hanno visto che pulivo intorno al loro luogo di incontro eh, si sono offerti volontari nel sistemarlo e darmi una mano a pulire che era roba loro però va bene quindi affidare a loro il compito di annaffiare queste piante sarebbe il vero punto chiave di questo esperimento sociale, cioè dare fiducia ai ragazzi di oggi nel poter gestire in maniera totalmente autonoma, senza obbligo, un parco. Ecco, per fare ciò mi serve il vostro sostegno, infatti io potrò mettere la fatica, il tempo e l'olio di gomito nel sistemare tutti i vasi qui presenti. Mentre a voi vi chiedo il sostegno economico per l'acquisto dei fiori, delle piante e della corteccia di pino. Più o meno l'idea sarebbe quella di mettere una pianta annuale perenne per ogni vaso, in maniera tale da essere sicuri che ci sarà, ci sarà sempre una pianta in questo vaso e poi quattro per i vasi più grandi, quattro stagionali, in maniera tale da creare sempre un ricircolo, una novità cromatica all'interno del luogo. Questo sarà un bel progetto che spero mi darete una mano a realizzarlo per tutte le informazioni vedrete la scheda tecnica e che altro dire spero tanto di riuscirci grazie al vostro aiuto saluti da para